Ti aspettiamo qui in studio. Hanno un sapore diverso. Non ne puoi proprio fare a meno. Ti fanno battere forte il cuore. Sono le emozioni che ami vivere insieme a noi. Tutti quei momenti di shopping che ti fanno scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno. Chiudi sì. Trovi tutto ciò che ami ciò che trovi. Oggi alle 17 su QVC. A volte hai bisogno di condividere una passione, di scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno, di trovare idee veramente originali, di prenderti un momento tutto tuo a volte hai solo bisogno di un po' di shopping su qvc.it, un sito tutto nuovo fatto da chi come te ama realmente lo shopping perché QVC.it sei tu e alle 17 la boutique della bellezza alle 18 speciali gioielli under 40 e alle 19 invece ritorna non ho epilazione facile ed efficace noi invece ritorniamo ancora una volta qui in diretta in studio anche perché parliamo di calzature eccellenti